Ciao sono Luca di Mister Gadget e insomma per chi vede eh, questo filmato in tempo reale al momento della sua pubblicazione qua da pochissimo è terminato il Keynote di OnePlus e noi siamo qui per presentarvi OnePlus 6T questa è l'edizione di mezzo, diciamo, no? OnePlus 6T arriva di solito a metà di un anno per eh, migliorare alcuni degli aspetti del eh, prodotto che è stato presentato qualche mese fa. E allora vediamo eh, come si presenta con la sua confezione eh, ufficiale in arrivo a brevissimo sul mercato. Dentro... La scatola ovviamente il telefono, ma lo guardiamo eh, dopo. Eh, nella eh, confezione, questo secondo me è un dato importante e sempre utile, c'è anche una eh, custodia in TPU, è una custodia di quelle praticamente simil trasparente, adattissima peraltro alla eh, soluzione del Midnight Black, cioè quella il colore. Eh, con eh, diciamo il nero satinato poi lo vediamo da vicino all'interno anche una lettera eh, da Pete che è il CEO di eh, Oneplus e poi sempre nella eh, confezione con l'eleganza, la discrezione, la precisione eh, tipica di Oneplus ecco il cavo con i classici eh, colori rosso e bianco e poi l'adattatore da eh, USB eh, Type-C a jack perché una delle novità eh, di questo eh, modello del OnePlus 6T è che non ci sarà il jack delle cuffie e poi eh, come sempre solitico per eh, estrarlo il eh, caricatore dash charge vuol dire che eh, potete utilizzare fino a 4 a per eh, la ricarica oltremodo eh, veloce eh, poi torniamo anche su questo argomento subito un'occhiata dunque al telefono OnePlus 6T per capire bene come funzioni e soprattutto come è fatto quali le differenze fondamentali parto dal display 6,41 pollici eh, di diagonale ottenuti riducendo sensibilmente il cosiddetto CIN, cioè il eh, bordo inferiore, e poi eh, rimpicciolendo drasticamente. Ve lo faccio vedere però con un, eh, uno sfondo eh, più adatto eh, a farvi eh, vedere questo eh, dettaglio, cioè rimpicciolendo eh, drasticamente il notch, ecco così lo vedete nel migliore dei modi, vedete solo una piccola goccia eh, qui al centro per nascondere la fotocamera anteriore che poi serve anche per la lettura del eh, viso. Allora una definizione 1080x2340, eh, 402 eh, pixel per eh, pollice, anche questo ovviamente è uno schermo come nella tradizione eh, di eh, OnePlus uno schermo OLED con una leggibilità assolutamente eh, eccellente, protetto tra l'altro da Gorilla Glass 6 e questa è una eh, novità assoluta. C'è una calibrazione eh, personalizzabile del eh, display quindi potete scegliere voi quanto intensi debbano essere eh, i eh, colori, avete anche una modalità notturna per togliere la luce blu oppure una modalità lettura per trasformarlo in bianco e nero. Ruotiamo e andiamo a verso la parte posteriore dove vedete eh, c'è una delle novità fondamentali, no? doppio sensore di fotocamera ma non vedete più il sensore delle impronte digitali che vedete che non c'è, peraltro vi devo dire che questa colorazione eh, Midnight Black è bellissima, eh, pur eh, sembrando metallo, questo in realtà è vetro, perché quindi vetro davanti e vetro dietro, ma come eh, noterete manca un eh, dettaglio, non c'è dietro, non c'è davanti, insomma dov'è il sensore delle impronte digitali? E lo vediamo subito, perché eh, quando voi sollevate il eh, telefono, adesso io non l'ho in realtà appoggiato davvero, appare il lettore del sensore delle impronte digitali che è sotto il eh, display. Molto veloce ma devo dire che mi ha già richiesto eh, di ricalibrare, di riregistrare le impronte un paio di volte ad esempio con il cambio di umidità di questi giorni. Una volta fatto eh, devo dire che eh, vedete, è discretamente eh, veloce eh, quindi tutto sommato non ci si può lamentare di questa soluzione eh, del eh, sensore delle impronte digitali praticamente dentro il display. Volendo potete fare in modo che tutte le volte che toccate il display appaia il sensore ma probabilmente non ha, ha molto senso. No? me lo ha quando eh, si alza il telefono, se preferite però vi faccio vedere anche in questo modo il fatto che lo sblocco è stato fatto in questo caso con il viso e avete visto, lo rimostro un'altra volta, che è stato eh, veramente eh, veloce. Eh, per quanto riguarda l'aspetto, eh, allora, il controllo del volume su questo lato, il cosiddetto volume eh, rocker, sulla parte inferiore eh, l'attacco per eh, la connessione da eh, USB Type-C eh, con microfono e altoparlante e sulla parte superiore vedete, non c'è praticamente eh, alcun tipo di controllo. Su questo lato invece eh, si ritrova il pulsante di accensione e poi il OnePlus eh, Switch, il OnePlus Switch che anche in questo caso quando viene attivato viene accompagnato eh, da un pop-up che eh, vi dice se state mettendo in modalità silenziosa, in modalità eh, invece con audio oppure in vibrazione. Ma cosa cambia in questo nuovo OnePlus rispetto al precedente? Allora abbiamo il display più grande 6,41 pollici, abbiamo eh, l'elemento del nuovo sblocco del display con eh, l'impronta eh, digitale, abbiamo una batteria più grande, una batteria che è arrivata a 3.700 mAh eh, e poi eh, ancora Oxygen con Android 9 che possiamo eh, cominciare anche a eh, guardare insieme. Eh, L'altra novità io vi faccio notare che è importante che ora la base di OnePlus ha una memoria di 128 giga con 6 gb eh, di ram e poi l'ultima novità è il cosiddetto smart boost su questo eh, ci torniamo allora vediamo eh, una interfaccia veramente molto molto eh, pulita avete la possibilità di gestire il tema eh, dei eh, gesti rapidi, sono molti gesti rapidi che eh, potete utilizzare per avviare l'assistente di Google non essendoci più tasto eh, centrale se scegliete le gestures di OnePlus dovete semplicemente premere a lungo ma non troppo il pulsante di accensione vedete che è tornato eh, l'assistente di OnePlus vi ricordo tra l'altro eh, l'assistente di Google vi ricordo tra l'altro che insomma, sollevando e poi tenendo il dito fermo eh, avete in pratica il multitasking che con un eh, movimento invece eh, sul lato del display eh, tornate indietro e invece in questo modo tornate alla schermata home eh, ci tengo appunto a sottolineare che volendo però siete voi a decidere se volete eh, per la navigazione invece i tasti tradizionali in questo caso ovviamente nella loro eh, versione Android 9 lo potete fare se volete tornare addirittura indietro nel tempo e eh, evitare la personalizzazione Android 9 eh, di eh, Google potete addirittura mettere i tasti eh, in fondo al vostro display io ho scelto invece eh, di utilizzare le gestures eh, di Uh, OnePlus. Allora abbiamo detto uh, che sono um, le, le novità presenti um, di, diciamo piccoli ritocchi qua e là ma che in realtà sono eh, significativi. Dentro OnePlus 6T c'è lo Snapdragon 845, 6 o 8 giga di RAM per eh, questi eh, modelli, tra l'altro eh, grazie ad un utilizzo molto smart della RAM, è stato introdotto il cosiddetto Smart Boost, alcuni dei dati delle applicazioni più utilizzate vengono eh, inseriti direttamente nella RAM in modo tale che la riapertura delle applicazioni eh, sia eh, molto molto molto più eh, veloce. Vedete eh, software con velocità abituale anche nel reagire al qualunque tipo di comando vedete come eh, sia in assoluto proprio eh, molto molto affidabile noi guardate facciamo una cosa chiudiamo tutti i eh, software eh, che abbiamo in uso in questo momento vi faccio vedere ad esempio l'apertura della eh, fotocamera che tutto sommato eh, è eh, abbastanza eh, veloce e eh, reattiva ascoltiamo anche l'audio perché questa è una novità importante dovuta proprio alla riallocazione dei componenti all'interno del eh, dispositivo ascoltiamo ovviamente eh, l'audio di Radio Number One che è la casa di eh, Mr. Gadget per farvi sentire un audio fortissimo, emesso tutto qui nella parte inferiore del telefono, non c'è audio stereo ma eh, l'unico altoparlante eh, è molto potente, questo grazie al fatto che eh, togliendo il jack delle cuffie e riallocando poi eh, diciamo, eh, i componenti, c'è una cassa di risonanza molto più grande per l'altoparlante. Rimane ovviamente abitualmente lo smart eh, switch, l'abbiamo già detto, insomma, eh, che eh, permette di selezionare il fatto di essere in modalità audio eh, normale, in vibrazione o in suoneria. Audio dunque molto molto eh, potente tra l'altro con una buona definizione del suono allora torniamo un attimo alle impostazioni perché dicevamo gestures ce ne sono tantissime eh, ad esempio il fatto che voi potete capovolgere il telefono per eh, azzittire il telefono potete utilizzare tre dita per lo screenshot eh, potete rispondere alle chiamate semplicemente avvicinando il telefono alle orecchie e poi non solo perché potete eh, aspettate che qui c'è una switch Potete, eh, scusate, un widget eh, potete chiudere o eh, riaccendere il telefono semplicemente eh, mettendo il. Eh, doppio tocco eh, del display, poi non solo, torniamo alle eh, impostazioni, avete la possibilità anche di usare alcune lettere eh, le potete vedere, la O, la V, la S la M o la W per aprire delle applicazioni e queste sono eh, diciamo delle funzioni che spesso i produttori cinesi ci mettono eh, a disposizione questo tipo di gestures eh, sono tipiche proprio eh, dei eh, produttori cinesi, insomma un telefono con un software eh, che si avvicina sia allo stock, stilisticamente adesso è un po' più bello grazie ad alcune accorgimenti con il font dedicato a OnePlus e anche con alcuni ritocchi dell'aspetto grafico, però bisogna dire che rimane l'utilizzo molto ma molto semplice. Una promessa di eh, OnePlus importante per questo 6T è quella del miglioramento della fotocamera e allora io vi faccio vedere subito una delle novità più importanti, la modalità notte, eh, una modalità che esiste solo con la fotocamera principale, vi faccio vedere un eh, dettaglio, se torno ad esempio in modalità foto normale eh, metto la fotocamera eh, anteriore, se però io metto la modalità notte vedete torna la fotocamera principale, quindi in modalità notte mi, nel senso che l'ho provata in questi giorni, è di buona qualità, ma non eh, proprio esagerata, bisogna dire, eh, discreto il suo Utilizzo. Vedete qui, vedete anche la dimensione eh, delle foto che eh, potete eh, scattare, no? potete scegliere eh, tra eh, la ripresa classica 4 terzi, tra la 16 noni, la 18 noni, anzi 19,5 noni, perché tutto il display, oppure la 1x1, eh, tipica eh, di eh, Instagram. Eh, abbiamo la modalità ritratto, con la possibilità sulla eh, modalità ritratto, quando siamo sulla fotocamera principale di scegliere anche il livello di sfocatura che eh, avete sullo eh, sfondo oppure il livello di intervento sulla eh, bellezza eh, del viso no? quindi avete eh, so, diverse opzioni eh, disponibili anche quando <ride> si scatta la foto principale avete la modalità per scegliere la dimensione della foto che volete scattare e poi eh, invece la modalità di illuminazione una particolarità riguardo al flash perché eh, potete sì scegliere il fatto di schiacciare semplicemente questo pulsante per raddoppiare la dimensione oppure con il bottone, vedete, basta scorrere sullo schermo per insomma, attivare lo zoom e magari adattarlo alle vostre necessità. Un altro dettaglio importante, vedete con la fotocamera principale avete sempre Google Lens a disposizione. Caratteristiche tecniche, la fotocamera posteriore, il doppio sensore ha eh, caratteristica di 16 eh, megapixel, c'è la stabilizzazione sia elettronica che eh, ottica, un'apertura eh, 1.7 per eh, il sensore eh, principale, la possibilità di eh, scattare eh, immagini eh, dunque di alta qualità anche quando c'è buio e di girare video eh, 4K 60 frame al eh, secondo. Altro dettaglio da sottolineare di questa fotocamera è in grado di fare uno slow motion 720 pixel eh, a 480 Frame al secondo. La fotocamera anteriore, che è infilata nel piccolo notch, è da 16 megapixel. È in grado di girare video con una definizione 1080x30 frame al secondo, ha una stabilizzazione elettronica e devo dire che è di una discreta qualità. Vi faccio vedere altro dettaglio della fotocamera principale, cioè il fatto che abbiate la possibilità di controllare il livello di ritocco del viso quando vi fate un eh, selfie ehm, e poi vabbè, anche in questo caso la dimensione della foto, il tipo di illuminazione ed eventualmente il ritardo eh, nello eh, scatto. Allora, ho usato un po' poco la fotocamera di OnePlus per darvi eh, un, diciamo, un giudizio che sia eh, attendibile. Io vi faccio vedere ad esempio uno scatto in modalità normale, guardate, eh, velocissima la memorizzazione, velocissimo anche il momento in cui dallo scatto eh, passate alla memoria, tra messe fuoco anche e eh, scatto, il tempo è veramente eh, molto molto ridotto. Quindi devo dire, fotocamera eh, buona, non so ancora, non ve lo so dire, questo eh, mi richiederà ancora un po' di tempo, se è stato colmato davvero il eh, gap con gli altri eh, produttori. La sensazione è che la modalità notturna, che richiama un po' il modo che ha Huawei di eh, scattare, perché quando voi mettete in modalità notturna, essenzialmente adesso non succederà niente, scatterà immediatamente, quando c'è buio invece fa diverse immagini, voi dovete rimanere eh, fermissimi. Ecco, devo dire che il risultato di quel tipo di scatto in particolare... Io non sono riuscito a farlo eh, venire proprio perfetto. però, insomma, proverò nei prossimi giorni. Poi ci aggiorneremo magari proprio con uno speciale eh, dedicato alla fotocamera. In linea di principio mi sembra comunque migliorata rispetto al modello precedente. Abbiamo visto un po' tutti gli aspetti allora, di questo telefono, batteria 3.700 mAh, la carica fino a 4A per cui nel giro di 30 minuti avete praticamente un'intera giornata di telefono eh, pronto per eh, l'utilizzo, Snapdragon 845 abbiamo già detto, RAM 6 o 8 GB, memoria 128 o 256, sensore delle impronte digitali sotto il eh, display, fotocamera eh, che promette insomma, funzioni migliorate, insomma bisogna dire che questo eh, OnePlus 6T è è il prodotto di metà anno, il prodotto intermedio insomma, eh, di media generazione, eh, però eh, insomma, il passo in avanti è stato fatto secondo me ed è eh, visibile. Certo è salito anche il prezzo e quindi a questo punto tocca a voi decidere se eh, questo prodotto fa per voi oppure no, eh, di sicuro la qualità è garantita, forse gli manca un po' un piccolo dettaglio, no? guardandolo pur essendo molto bello in questa versione eh, nera così opaca, forse non è, sexy come, eh, non è più così sexy rispetto ad alcuni prodotti della concorrenza che sul fronte del design stanno eh, spingendo eh, veramente tanto, ma la domanda è una sola, a voi piace?